Ciao, mi chiamo Luca, sono al secondo anno d'apprendistato come operatore in automazione e oggi spiegherò cosa faccio lavoro. Ho scelto questa professione perché è molto dinamica e variata, poiché spazio dalla programmazione alla meccanica. A parer mio non è una professione adatta a tutti, poiché bisogna avere degli interessi verso la tecnica e delle buone potenzialità in matematica. Oggi il mio superiore mi ha commissionato questo lavoro con lo scopo di farmi apprendere le nozioni fondamentali di programmazione. In questo lavoro il mio compito era quello di creare un comando che doveva far funzionare due semafori da cantiere